È stato presentato dal nostro Comune il bilancio di previsione per il 2014. Quello che andremo a vedere adesso è la parte relativa alle entrate. Sono rappresentate in questo diagramma tutte le entrate che saranno destinate alle spese correnti. Nella colonna di sinistra sono riportate le entrate previste per il 2013, nella colonna di destra quelle del 2014. Come potete notare, la somma di tutte le entrate, ovvero di tutte le voci che le costituiscono, sono praticamente identiche nei due anni. Per verificare quali siano le differenze, dobbiamo limitarci quasi esclusivamente ad osservare la parte relativa alle entrate tributarie. Quello che vediamo qui rappresentato è il dettaglio delle entrate tributarie. Nel 2013 la parte del leone la faceva l'IMU, che costituiva praticamente l'80% dell'entrata. Quest'anno l'IMU è considerevolmente diminuita, per effetto dell'introduzione di una nuova tasi, la TASI, che è la tassa sui servizi indivisibili. Sono quasi 4 milioni che arriveranno da questa nuova tassa e praticamente la stessa cifra è invece in diminuzione per quanto riguarda l'Imu. Un forte incremento è stato previsto per quest'anno dal recupero da monitoraggio fiscale, ovvero dall'evasione che c'è stata in passato per quanto riguarda il versamento dell'ICI. In quest'altro diagramma sono state messe insieme le entrate delle varie voci che costituiscono questa parte del bilancio e messe a confronto il 2013 con il 2014. Come potete vedere le differenze sono estremamente ridotte, tant'è che come abbiamo visto prima poi il totale di tutte le entrate è praticamente identico nei due anni. In quest'ultimo diagramma mettiamo in evidenza le differenze che ci sono per ogni singola voce di entrata. Quelle che saltano agli occhi sono ovviamente le parti più consistenti, ovvero l'aumento delle entrate dovute sostanzialmente alle tasse e la forte diminuzione dovuta ai contributi e ai trasferimenti da parte dello Stato. Un altro provento in forte diminuzione è quello che fa capo alle farmacie comunali, per le farmacie comunali è stata presa una decisione drastica. Non essendo ancora state vendute, la nostra amministrazione ha deciso di tagliare le spese nell'acquisto dei medicinali. Questo significa che le farmacie incasseranno considerevolmente meno. Ed ecco per quale motivo questa parte delle entrate è in pesante riduzione.